Eccolo, eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba allora oggi è davvero un giorno importante Perché finalmente potrò uscire di casa E non solo per andare a fare la spesa Ma finalmente posso uscire veramente E quindi oggi è un giorno speciale perché finalmente uscirò Andrò a farmi un giro al centro commerciale Quello più grande di Milano Che hanno riaperto Dove ci sono tutti i negozi Quindi farò un po' di, un po di shopping Perché c'è comunque la... Come che si chiama? La voglia di spendere soldi e di acquistare Visto che... Sì ho fatto acquisti online Però non è che ho speso tanto durante questa quarantena ma soprattutto finalmente posso rivedere i miei amici, uno in particolare che oggi finalmente rivedrò dopo non so quanti mesi. sono che non vedo i miei amici e non esco di casa, penso tre o quattro, non mi ricordo neanche quando è iniziata la quarantena. Prese con le pulizie della gabbietta sì, sì, sì. del Pepito, Guardalo no, lì. Sono lì. ma Pepito! Ciao Pepito! <ride> Ciao! Ciao Pepito! Ciao, ciao bello Vabbè ti lascio tranquilla Anzi ti lascio del tutto bello, bello, bello. Ciao amore, buon ciao. lavoro Ovviamente si può iniziare a uscire però comunque sempre con le giuste precauzioni E io ovviamente mi sono preparato per questa seconda fase Perché ho fatto le mie mascherine Quindi uscirò con questa, una è questa Con scritto pettacolo E l'altra è questa con il riccio pepito Dove ho un cereale in mano ho scritto petacolo Quindi adesso vedrò con quale uscire delle due Ne sono rimasti pochi pezzi Perché li ho messi anche disponibili sul sito Io vi lascio il link in descrizione e nel primo commento Quindi affrettatevi Andate a acquistare se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto Le trovate in bio Ok ho appena fatto un, un acquisto importantissimo Che vi farò vedere a casa È un acquisto davvero importante È un tablet da un po' che volevo acquistarmelo Oggi son, ho voluto togliermi lo sfizio Bellissimo perché una certa il tizio in cassa mi fa tutto petacolo e io, ovvio, è mio <laughs> Uh, che caldo Allora Qui sto fatto Ora andiamo a casa Vi faccio vedere cosa ho preso Non vedo l'ora di farvelo vedere Dopodiché Mi preparerò Perché più tardi Uscirò di casa Che è da un sacco di tempo Che non uscivo di casa A parte per venire qua Al supermercato Barra centro commerciale Incontreremo Un mio amico Che non vedo Da tantissimo tempo Quindi sono stra stra emozionato Eccolo Eccolo Allora Sono appena rientrato a casa Ho appena scoperto Di aver ricevuto due pacchi Uno è questo qua E uno è quello dietro di me Che è gigantesco Vediamo la mascherina, ora apriamo questo pacco piccolino, quello grande, non posso far vedere che cos'è perché è ciò che andrà lì in mezzo, di cui vi parlo da tanto tempo. Mi sono super emozionato ma non posso ancora farvi vedere che cos'è e poi apriamo il tablet che ho appena acquistato. Mamma mia ragazzi sono tornato a casa, sto grondando, sto grondando, sembra un invertebrato, mamma mia fa caldissimo, fa caldissimo. Allora, apriamo questo primo pacco Questo qua dovrebbe essere uno di, di Wish Che dovevano arrivarmi a giugno ma mi stanno arrivando a spezzoni Una settimana, infatti la settimana scorsa che ho fatto il video unboxing era arrivato il puff Quindi apriamo Sinceramente ve lo dico proprio sincero non so di che cosa si tratti Perché ho ordinato tantissima roba come avrete visto dal video dove prendevamo tutto quello che costava di meno Non capisco se sono tanti pacchi o è semplicemente uno che poi va montato Vediamo, allora apriamo questo Ok Uh, shit, vediamo un po' che cos'è Yo Queste sono altre luci che avevo ordinato Oltre a quelle Queste qua sono quelle che avevamo pagato pochissimo Tipo 2 euro, adesso non mi ricordo Sì, mi sa che sono più pacchi Poi apriamo questo qua Poi, allora, qua abbiamo il secondo pacco Oddio Come si apre questo? Oh, che fatica, ragazzi Tra il caldo Pum! Dio bro! Sono arrivate le altre strisce LED, ne le avevo ordinate due, una su Shane e una su Wish, è arrivata anche quella di Wish. Ottimo, poi quest'altro, vediamo che cos'è. è la madonna, guarda. È arrivata tutta la roba di Wish che avevo ordinato. È arrivato anche il ring coso uh, adesso sì che sono un vero TikToker. Benissimo, poi ce n'è un altro credo, sì. Ultimo ma non meno importante, non lo so, non so se è importante o no. no. Sembra piccolino. Non so cosa sia, sinceramente. Cos'era questa roba? Cos'è sta roba? Ah, ho capito che cos'è. Questa qua era quella gigi che avevamo trovato a tipo 2-3 euro. Che si attaccava al letto per metterci dentro il telefono proprio di fianco al letto. Perfetto, adesso ho preso anche il tablet. Yo! Sì, è questo. Vedete, questo qua si attacca al letto. E qua ci mettete tutto telefono, tablet, tutto Ora è arrivato il momento di aprire il pacco più importante che è il tablet taratata, taratata. Allora, mamma mia quanto è bello Uniamoci di chiavi Oddio sto grondando Non voglio dirvi la marca perché comunque non voglio fare pubblicità così L'unica cosa a cui facciamo pubblicità qua è Petacolo, il mio brand Ok Qua è una marca buona eh L'ho pagato un pochino Uh. Uh. Allora così è davanti ragazzi L'ho preso così e non più largo perché è molto più comodo È grande quanto la mia faccia e largo quanto la mia faccia Ho fatto per me per barbuto Copro dietro la marca E così è dietro, è molto figo il design dietro E questo è il mio nuovo tablet Ovviamente poi ho comprato anche quello per sorreggerlo Che è qua, Tata. -ta. Copro di nuovo la marca, scusate Oh Ok, mamma mia raga, questo unboxing è stato il delirio, sono accaldatissimo, sto proprio grondando, contenuti real, contenuti real sono questi qua. Bene, ora mangio, mi preparo e dopodiché uscirò finalmente di casa, non per andare a fare la spesa, ma finalmente si va a fare un po' di compere e cosa più importante, finalmente vedo il mio amico, che non lo vedo da tantissimo, sono super contento. Ci vediamo dopo Che mecciata, guarda qua eh? Allora siamo arrivati qua al centro commerciale Fa così strano venire al centro commerciale Non so da quanti mesi Neanche non ci venivo È incredibile Sembra tipo l'apertura di un nuovo negozio In realtà è perché non siamo usciti per un botto di tempo Allora siamo qua con la stessa mascherina tra l'altro La più bella mascherina che voi abbiate mai visto È la mia E stiamo aspettando un amico Stiamo aspettando un amico Che non vedo da non so quanti mesi Sarà emozionante Sarà emozionante, sì sì Ma <ride> se puoi dire <ride> Eccolo eccolo eccolo è lui E' non è lui o è lui è lui oh, è lui ci posso credere, lui è proprio è lui E' lui è lui è lui è lui è lui è lui è lui è sei cresciuto zio? Ma sei diventato uno Ma lui è lui è lui è diventato è è è quanto tempo vorrò? Con mesi. Incredibile, è tutto aperto e fa strano dirlo, fa strano dirlo. Raga, sto provando delle emozioni che non ho mai vissuto in vita mia. È così strano venire al centro commerciale, ragazzi. Poi la roba bella è che per parlare con la mascherina bisogna urlare perché sennò non ci si sente anche se siamo qua a due centimetri di distanza. Qua c'è la mia prossima macchina. Acquisti importanti, quelli di barbuto, quest'oggi, incredibile, proprio lui. Perché come dicevano gli antichi egizi, gli acquisti di barbuto, sempre piaciuto. Acquisti fatti e via. La foga post quarantena di fare acquisti si è manifestata presto, nel mio caso. E il trio è qua, uno, due, tre. Ragazzi, ci hanno appena dato dei guanti pressoché discutibili. Sembrano le chele di un granchio, vedete? Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Allora voglio raccontarvi totalmente la mia esperienza di oggi visto che è la prima volta che esco dopo non so quanti mesi In ogni negozio quanti danno dei guanti diversi adesso eh? ci è andato questi tipo da dottore no? Andiamo a fare qualche operazione Comunque oggi sono venuto a fare un po' di shopping ma niente abbigliamento ovviamente non acquisterò nessun capo d'abbigliamento perché l'unico abbigliamento che uso io è questo spettacolo Gunshit Gunshit proprio lui spettacolo allora siamo al bar e mi sto prendendo il solito caffè americano oh, La situazione dove c'è soluzione non ci si può sedere Per mantenere la distanza quindi dico oh, Questo è un po' grazie mille Questa è un po' la situazione in giro Gente ce n'è ma non troppa O oh, no? Sto sorridendo sotto la mascherina E è okay, quello che arriva bro. Questo caffè americano non mi sembra tanto americano Tu che dici? No per niente Tu che dici? Sono proprio francese siamo in Italia, zio Questo è il caffè francese Com'è il caffè francese? Illustraci, un... Matteo Borroni Occhio a non far cadere tutto è, è, <ride> è così È così, è così. lo vedete? Questo è un caffè francese Come ci illustra ci il nostro Borroni il mio la baguette di fianco e... La Borroni, spazio. la vuoi ha spuntati nei capelli Sono diventato eh, sì. un parrucchiere mostruoso, eh? Comunque questo è il nostro caffè francese il rientro a casa è stato tortuoso perché siamo arrivati e abbiamo parcheggiato Non c'era parcheggio sotto casa quindi ho dovuto parcheggiare un pochino diciamo lontano Ed è iniziato il diluvio universale appena siamo scesi dalla macchina Sono tutto fradicio, non so se si nota Sono fradicio e nulla sarebbe stata una bellissima, una bellissima ripresa Però non potevo perché diluviava. sarebbe stato bellissimo riprendere noi, correre sotto la pioggia Io con la tuta, ho la roba in tasca e quindi correvo tipo così. Allora, ragazzi, ero così. La roba in tasca, quindi non potevo correre normale, perché sennò mi cadeva. E quindi correvo così. <ride> il passo fa il patto del Barbuto. Mi sistemo un attimino e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato. E chiacchieriamo un po'. Va bene? Ci facciamo due chiacchiere, io e te. Capito? a parlare. E eccolo. E eccolo. Ok, mi sono sistemato un po', più o meno. Scusate, che accendo anche. Vai la luce. Non va. Non va la luce. Allora... Allora la vita sembra che ce l'abbia con me visto che sono entrata a casa da 10 minuti e ha smesso di piovere. Quindi ha diluviato solo il momento in cui io devo andare dalla macchina a casa mia. Poi vi faccio vedere un po' quello che ho preso. Il sacchetto come vedete si è ridotto malissimo con la pioggia e fradicio. Ho comprato proprio delle cosine tipo questa ok? che è tipo una borraccia termica. Così io, dato che sapete che sono praticamente un drogato di caffè, mi farò il mio caffè freddo, gelato, ghiacciato, con quest'estate calda, bollente. Metterò qua e rimarrà fredda. Poi, super tazzona, super tazzona, così faccio una colazione gigantesca. Questa tazza è grande quanto la mia faccia. Niente abbigliamento, come vi ho detto prima, perché l'abbigliamento che indosso è solo quello pettacolo. E poi delle salviette. So, queste sono le classiche cose che mettono in cassa e vedi che costa un poco, allora cosa fai? E le compri, pacco da due di salviette Perché dovete sapere che io soffro tant ma tantissimo il caldo raga Poi con questa situazione che bisogna mettere le mascherine, che non mi dispiace perché ho le mie mascherine Però devo mettere le, le mascherine, io raga soffro tantissimo il caldo Con la mascherina non il doppio, non il triplo, il quadruplo almeno Queste sono salviette rinfrescanti, mi rinfresco il viso, avete capito? Stavo cercando di giustificare un mio acquisto inutile, che ho fatto in cassa e mi sono fatto fare questo trabocchino solito. POM! Poi qua c'è proprio lei che sta già cucinando perché mangiamo presto. Cos'è che ci cucina stasera? La pasta con i cucchi. La, la pasta, pasta con... Wow, wow, incredibile, incredibile, guardala, guardala, guarda. La li sono da buttare, questi sono quelli buoni. Oh, guardala come cucina. Che cuoca, che cuoca, che cuoca, che cuoca Sì comunque noi mangiamo presto perché io la, tutte le sere alle 21 sono in diretta su Twitch Quindi per evitare di mangiare ogni volta in diretta e concentrarmi sulla diretta E ovviamente fare una cena normale Mangiamo prima in modo tale che poi alle 21 io faccio le mie dirette su Twitch tutti i giorni Mi raccomando andate a seguirmi, andate a seguirmi Ogni sera ci facciamo compagnia E quindi niente per questo mangio presto Quindi ora Vado a cenare, poi ci sarà la diretta, quindi anche oggi ci sarà la diretta quindi ci vediamo tra poco, tra qualche ora. Alle 21, ci vediamo lì. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ma sono sicuro di sì perché il video di Barbuto è sempre piaciuto. E niente, noi ci vediamo venerdì perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 c'è un video qua su YouTube. Ciao belli.